buonasera a tutti allora questa sera questa sera parliamo di arco nudo parliamo di arco nudo e mettiamo in pratica in pratica quindi tirerò con l'arco mettiamo in pratica quello che è sia l'organizzazione del tiro sia il tiro stesso no? la tecnica allora prima di parlare di tecnica prima di parlare di tecnica non dobbiamo per forza fare uno sforzo e mettere insieme i fondamentali che sono legati a questa tecnica. Le scriviamo un attimo, chi è già istruttore sicuramente le conosce alla perfezione, chi non è istruttore perlomeno eh, si fa un'idea di quali sono i fondamentali. Allora, intanto come per tutti gli altri archi, anche l'arco nudo ha i suoi fondamentali che sono identici all'arco limpico, non c'è molta differenza. No? Quindi il primo fondamentale, il primo fondamentale, il posizionamento. E poi lo vediamo, eh? Posizionamento, anche scrivendo dopo il posizionamento abbiamo trazione e mira e vediamo questa mira che in effetti io la metto qua però vedremo che la mira vera e ok? trazione e mira allineamento mantenimento vediamo questo mantenimento cos'è e ritmo E ripassiamo brevemente, no? perché poi se dobbiamo metterci la tecnica dobbiamo capire effettivamente dove eh, abbiamo parlato. No? Tutti voi avete fatto il corso dei neofiti, quindi tutti voi sapete perfettamente che questi sono i fondamentali del tiro -tornato. Forse ve l'hanno detto in maniera leggermente diversa, eh? vi hanno detto anziché posizionamento e equilibrio statico anziché trazione mira e ligamento vi hanno detto equilibrio dinamico anziché mantenimento vi hanno detto uh, follow through o mantenimento della posizione però tutti assolutamente vi hanno detto rigolo diciamo che questi 5 sono i caratteri principali no? poi qua andiamo a riempire di contenuti un arciere semplice, che appena finito il corso o comunque sta procedendo nel, nel suo apprendimento, seguirà unicamente questi cinque passi della sua sequenza. Man mano che diventerà esperto, man mano che diventerà esperto aggiungerà i contenuti questa, questa sequenza, È vero? Quindi il posizionamento tutti avete fatto il corso, sarà quello che sarà il, la trazione e la mira, adesso la vediamo, gli allineamenti, il mantenimento e il ritmo. Prima eh, vi porto quel cartellone la galle. Prima di passare a gestire l'organizzazione, brevemente vi faccio vedere la mia sequenza. La velocemente, poi la vedremo in modo tale che da questi 5 punti vediamo che la mia sequenza è fatta da 12 e io qualcuno lo sa perché per esempio non considero il ritmo perché sono talmente esperto che ho sicuramente durante la mia sequenza sempre lo stesso ritmo sapete tutti cos'è il ritmo nella, nella propria sequenza di tiro ma tranquillamente non lo so io non lo so. Non lo so benissimo. Allora sappiamo, dovreste saperlo, però è, è straordinario, non dobbiamo so dire che non lo sappiamo. Allora, intanto il ritmo è una condizione essenziale per rendere... Qual è lo scopo eh, del tiro con l'arco? Lo scopo del tiro con l'arco, ovviamente, è quello di fare centro, ma ripetutamente centro. Cioè io devo essere in grado indirizzare la freccia Devo essere in grado di indirizzare la freccia sul bersaglio, sul centro del bersaglio tutte le volte che tutte, tutte nessuna scusa per ottenere questo risultato oltre all'organizzazione del tiro, che vedremo dobbiamo avere sempre lo stesso ritmo di tiro. Questo indipendentemente che io tiri una unica freccia sia che ne tiri sempre. Molto. Quindi se io tiro su una targa di tiro accademico, come può essere l'Indor o l'Audor, dove tiro tre o più frecce, ma sia nel tiro 3D dove tiro un'unica freccia, ad esempio nelle finali, anche in quel caso io devo avere sempre lo stesso ritmo. Il ritmo cos'è? Noi abbiamo ben in testa cos'è il tempo di tiro, no? Il tempo di tiro lo misuriamo da quando incocchiamo la freccia a quando scocchiamo, la scocchiamo, quindi da quando rilasciamo la uno può metterci 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi, ok? E quindi quello è lo stesso tempo. Quindi anche il tempo deve essere sempre identico. Però soprattutto nello stesso tempo io devo avere lo stesso ritmo. E cioè io posso, posso fare posizionamento equilibrio statico, trazione mira, allineamento, rilascio il mantenimento della posizione, ok? Oppure posso fare, oppure posso fare ci ho messo sempre allo stesso tempo ma con tre ritmi diversi perché se la mia sequenza di tiro è fatta di 5 abbiamo detto di 5 unità io posso fare 1, 2, 3, 4, 5 oppure posso fare 1, 2, 3, 4, 5 oppure posso fare 1, 2, 3, 4, 5 sono 3 ritmi diversi quindi questo è molto importante che nel vostro allenamento che lo vedremo dopo Già in allenamento io, è indispensabile mantenere sempre lo stesso ritmo quindi sempre lo stesso ritmo nella propria sequenza di tiro del ritmo. ed è un fondamentale importantissimo qui vedremo gli altri brevemente vi leggo qual è la mia sequenza di tiro questa è la mia sequenza di tiro, un po' diversa da quello che c'è scritto sopra. Cosa faccio io? Allora parto verso la linea di tiro ben determinato a fare centro. Stringo con forte impugnatura in modo da stabilire un contatto fisico con la mia volontà. Perché questo? Perché io devo essere determinato, già da subito. La determinazione è una condizione importante, strategica, per poter ottenere sempre il massimo risultato. Quindi io ho un interruttore, non lo sono creato, e questo l'abbiamo già visto nelle nelle precedenti esperienze nel quale io attivo l'attivo l'attivo in modo fisico okay? mi posiziono sulla linea di tiro adesso poi vedremo qual è il modo migliore di posizionare incocco la freccia sempre con gli stessi identici movimenti e mi immagino la mia migliore sequenza quella del 10 sicuro e ne rivivo le sensazioni, questa è la famosa visualizzazione o anticipazione del gesto che diciamo è un'organizzazione un del tiro, un pochino più da arcieri esperti posiziono le dita sulla corda, posiziono la mano sulla dita sempre con gli stessi identici minuti traziono leggermente, alzo lato, inspirando e lo posiziono in linea con il bersaglio. Estendo la spada dell'arco guardando solo il centro del bersaglio. Controllo la, la proiezione della corda. La testa immobile è immobile e rilassata. Gli occhi sono entrambi aperti. Completo la trazione espirando leggermente. Espirando leggermente. La trazione espirando leggermente. Su di una linea il più retta possibile. Le dita della corda si rilassano, e anche il dorso della mano, e anche il, do il dorso della mano. Raggiungo l'ancoraggio, sempre guardando solo il centro del bersaglio per evitare di perdere tensione, concentrazione e allineamento. Controllo la sensazione ottimale dei contatti al viso e proseguo. Sono già in ancoraggio, eh. Effetto la trazione secondaria. Sento che le scapole della corda cerca di ruotare verso la colonna vertebrale sempre guardando sulle sull'esetto. Con l'avambraccio rilassato, quindi l'avambraccio deve essere anch'essa rilassato Ora miro, miro, e vedremo, vedremo parleremo di questo aspetto. Sono in apnea la punta della freccia è completamente sfocata, in visione secondaria, la quale si posizionerà automaticamente nel posto giusto. In effetti, la mira accade inconsciamente, in modo del tutto istintivo. Basta. In modo del tutto istintivo. A quel punto le dita della corda si rilassano, si rilassano automaticamente vedrete che, lo vedremo adesso, ve lo spiegherò molto meglio, le dita della corda si rilassano automaticamente e la freccia parla. La freccia... A non c'è dubbio. Occhio, possiamo farlo. Vedete com'è complessa domanda su questa sequenza? Ma fate così anche voi? Quando tirate? Qualche domanda? Qualcosa che non avete capito qua? Quello per dire, porca miseria, che ha qualche sequenza. Per adesso nessuno lo sa Però un po' di feedback ne ho visto. Guarda, dire anche per autovalutarti. dico ma ah, quella lì non è una sequenza. Oh. Che dici? E come ti sembra Eh? La faresti? Ah, è la tua sequenza, è la mia sequenza, no? Ma come è, com è organizzata? Io l'ho organizzata così, adesso la vediamo. Allora, arco, prendo l'arco, prendo qualche freccia e lo vediamo questo posizionamento allora immaginiamo che la linea di tiro sia questa quindi io devo tirare in questa direzione ok? come posizionarsi sulla linea di tiro quindi, normalmente cosa vi hanno insegnato al corso okay? tutto sommato poi se uno segue tutto quello che vi hanno insegnato al corso non sbaglia mai il problema è che eh, o non è stato spiegato bene o ci inventiamo poi le cose che stiamo facendo, ma è colpa dell'arciere, eh? Quasi mai dell'istruttore. Come ci si posiziona sulla linea di tiro? Qualora ci sia una linea di tiro, quindi, nel caso ci fosse una linea di tiro, la... piedi paralleli all'altezza delle spalle, piedi paralleli o leggermente divaricate se siamo un pochino robusti, diciamo. Diciamo questa è la posizione di partenza, non c'è dubbio che le cose devono andare in no? Quindi a mettersi con i piedi paralleli all'altezza delle spalle a cavallo della linea non sbagliamo mai, è una buona posizione. Il peso equamente distribuito sui due piedi, col baricentro leggermente spostato, diciamo 60-40, e no? leggermente spostato. 40 -40. Ma queste sono tutte obietà che assolutamente eh, sappiamo. No? diciamo che possiamo anche eventualmente ruotare leggermente no? normalmente si ruota sempre col piede della corda mano della corda per arcieri destri e piede della corda ruotati leggermente in senso antiorario ok? normalmente è così raramente siamo ruotati in maniera diversa ma per l'arco nudo vale la sperimentazione non è minimamente detto che io mi trovo mi meglio in un'altra posizione. Dico solo che, statisticamente parlando, la maggior parte degli arcieri ruote leggermente in senso antiracquo, allora c'è un alimentire, quindi un bersaglio sempre fisso, a distanze sempre più o meno fisse. Quindi questo è il posizionamento. e allora, ci dobbiamo sentire il peso che qua distribuito, questo è molto importante, leggermente sulle punte. Ora, incocchiamo la nostra… tranquillo che vedrai che non ti fanno fa niente. È impossibile che io faccia qualcosa. Non vedo un bagno, eh. Allora, abbiamo, sappiamo tutti che nell'arco nudo eh, Intanto, vediamo la presa della corda e poi vediamo la vera. La presa della corda sappiamo benissimo che l'arco nudo può correre sulla corda. no? Può correre sulla corda perché corre sulla corda? Corre sulla corda, quindi può prendere in un punto più basso della cocca, quindi non infradito come fa l'arco olimpico, ma può scorrere lungo la corda. Perché? È una strategia vincente questa per l'arco nudo perché permette di, se prendendo in alto, di ruotare l'arco verso l'alto, prendendo in basso, di ruotare l'arco verso il basso. Quindi, dalla presa della corda, noi incliniamo l'arco o verso l'alto o verso il basso. Quindi, siamo sicuri che alle distanze lontane saremo più vicini alla cocca, alle distanze vicini saremo più lontani là. Ok? La presa, sulla grip, la presa sulla grip è la stessa che classica, quindi con le nocche. con le nocche, non ho preso la corda vera eh? con le nocche a 45 gradi, vedete bene che le nocche sono a 45 gradi Class, metodo classico, quindi l'impugnatura deve, deve assolutamente essere solo toccare solo questa zona della mano dove c'è la linea della vita di qua dalla linea della vita di là dalla linea della vita non, devi, non si deve toccare il perché questo? allora intanto, intanto meno area di spinta abbiamo nel punto di spinta meglio è no meno area meno leve meno torsioni quindi, dunque, secondariamente, è anche una questione biomeccanica. Se è vero come è vero che in questa posizione io riesco a mettere quest'osso per in perfetta geometria con l'omero, io creo una linea. Ovviamente devo ruotare, ruotare l'acqua, no? devo ruotare l'arco in modo tale che io non devo tirare col gomito ruotato al contrario ma devo metterli in questa posizione in questa posizione io posso andare in ancoraggio ed essere perfettamente allineato con la testa dell'omero e i muscoli della spiena. questo perché la parte anteriore dell'arco quindi la parte del, del braccio dell'arco deve essere non dico, non dico ma la condizione più ottimale è quella che ci sia eh, una corrispondenza scheletrica quindi non ci può essere solo musco, muscolarmente la, la, la tensione quindi deve essere scheletrica quindi deve essere radio omero spalla questa è la posizione Cosa succede al braccio della corda? Al braccio della corda questa è la posizione, diciamo così, di pretrazione, non l'abbiamo scritto lì perché okay. conviene eh, avere un momento di setup, no? un momento di capire cosa sta succedendo. Quindi in un momento che sento che la pressione della mano è ottimale e posso andare in ancoraggio, andare in ancoraggio, se riesco, andare in ancoraggio. Allora, anche qua possiamo seguire una strategia e non andare in ancoraggio a caso, no? perché andare in ancoraggio a caso dobbiamo, uno, cercare l'allineamento, cercare l'allineamento l'allineamento cosa vuol dire? che le forze di spinta e di trazione debbano essere sul piano verticale per, per, ottenere, questo risultato, per ottenere questo risultato e non un risultato che io sono in questa posizione e le, le, la forza di spinta e di trazione non è sul piano verticale quando rilascerò ci sarà un angolo non perpendicolare parallelo a dove vedevo dove, dove volerà la freccia, ma ci sarà un, un risultato angolare no? e questo provocherà la torsione. Sulla mano vedremo anche questo punto. Oltre agli allenamenti ho bisogno di, della sicurezza dei punti di contatto al viso. Anche qua ci sono, vedo in giro che ci sono tantissime Canino del dente, eh, punta del naso, eh, indice all'angolo della bocca, eh, e soluzioni, ognuno ha le soluzioni che preferisce diciamo che eh, la soluzione più semplice è quella di portare l'indice all'angolo della bocca però anche la, più, la meno sicura e la meno precisa perché prima di tutto abbiamo l'indice sopra lo zero. e questo non ci permette di avere due punti di contatto quindi è molto meglio avere non un unico punto di contatto al viso ma avere almeno due, e cioè indice sotto lo zigomo e osso del pollice sotto la mandibola, ok? Quindi osso del pollice sotto la mandibola e indice alla gola. Questa è la condizione migliore, non ha importanza dov'è l'indice, in questo modo otteniamo due risultati, abbassiamo il il punto, il punto di ancoraggio che ci, ci permette anche di andare più distante quindi di aumentare la gittata dalla nostra parabola e di avere due punti di contatto okay? un altro eh, fattore molto ma molto importante e molto spesso sottovalutato è che è indispensabile e lì per quello la mira è indispensabile che la freccia sia esattamente sotto la pupilla perché deve essere sotto la pupilla? Eh, eh, bravissimo bravo Stefano, ho visto fare simili sì, proprio per questo perché? perché la freccia deve andare esattamente sotto la bobina perché normalmente noi miriamo con la punta della freccia, okay? indipendentemente da come l'asta da come guardiamo l'asta, l'asta la possiamo guardare la possiamo guardare anche così, no? non è importante, cioè, possiamo vedere l'asta non, non tutta intera quindi guardiamo solo la punta il fatto di averla sotto l'occhio è che a qualsiasi distanza quindi finché noi tiriamo una distanza sola come l'Indo non c'è nessun problema perché alla fine non facciamo altro che assistente meglio con un disegnino alla fine se noi teniamo l'asta uh, lontano dall'occhio la freccia partirà con un angolo, non c'è dubbio quando abbiamo, un fucile, quando abbiamo un fucile noi abbiamo due tacche di mira perché un fucile ha due tacche di mira? ha due tacche di mira perché una, ce lo dice la geometria una retta che passa tra due punti passa tra due retta. A due punti e una rete. Quindi è facile collimare a questo punto fare una collimazione. È facile perché eh, se i due punti sono perfettamente allineati e lì ci passa la retta, dove va quella retta andrà anche il proiettile, quindi io colpirò il bersaglio, perché è una vera e propria collimazione. Nel caso dell'arco olimpico o dell'arco nudo abbiamo un unico punto di mira, ok? Un unico punto di mira che è la punta della freccia. Allora, la geometria ci dice, per l'appunto, che da un unico punto di mira, un unico punto passano infinite rete. Allora, qual è questa, quale sarà quella giusta? Quale è quella giusta? Allora, per, eh, per, per avviare questo inconveniente che noi abbiamo un unico punto di mira, dobbiamo che il nostro occhio sia sempre posizionato a, a riguardo alla freccia nello stesso modo ma non solo nello stesso modo, nello stesso modo nel caso di un'unica distanza. Ma se le distanze sono molteplici, voi capite benissimo che se io ce l'ho posizionato qua, la freccia andrà con quest'angolo, ma con quest'angolo colpirò fino a 30 metri, ma oltre 30 metri non c'è niente da fare a causa dell'angolo con un vertice a 30 metri, se io il vertice l'ho posizionato a 30 metri, a 50 metri sarà nel 2 a sinistra e a 5 metri sarà nel 2 a destra. Quindi nel campo del tiro di campagna, a meno che io non voglio starare l'arco tutte le volte girando il bottone cercando di modificare la traiettoria della freccia, devo assolutamente accertarmi in allenamento che la focca sia esattamente sotto la bocca in questo caso non ho nessunissimo problema a tutte le distanze da 5 a 50 metri per ottenere questo risultato basta eventualmente inclinare leggermente la testa quel tanto che basta a fare che? a verificare a verificare che la cocca sia effettivamente sotto la bobina. Come lo verifico che la cocca è effettivamente sotto la in modo molto semplice, In modo molto semplice. Quando sono in ancoraggio, non faccio altro che, chiudendo un occhio, controllare che la proiezione della corda, che la proiezione della corda, sia al di qua del riser, e cioè vicino alla freccia ovviamente ha lato, sul lato destro, per arcieri destri, della punta della freccia. Non mi deve coprire la punta, se no non riesco più a stabilire un contatto con il bersaglio e stabilire come, come effettuare la via. Ok, quindi attenzione a questo piccolo particolare, che nel caso se noi tirassimo sempre a 18 metri, non è un grosso problema. Però nel caso del tiro di campagna, ma anche nel tiro 3D, dove variamo, variamo molto le distanze, è indispensabile che la freccia sia perpendicolare all'occhio. Okay? La proiezione della corda, quando, te sei, in quando te sei in ancoraggio, chiudi un occhio e devi vedere che la proiezione vada a lato della freccia una testa da indispensabile. Questo è, una, è un fondamentale, diciamo così, per... È problema, è problema, è certo. E lo so, sembrano tante cose ovvie, ma no, io mi sono, sono accorto, non accorto, non accorto che cose ovvie non riescono a non genocidire. Di no, ma perché questo? Perché...